Buonasera! Iniziamo l'anno 4 di Lego Harry Potter. Vai! Inizia l'anno 4. Abbiamo finito l'anno 3 nel scorso video, quindi se ve lo siete persi andatevelo tranquillamente a recuperare sempre su questo canale YouTube. Ed eccoci all'inizio del quarto anno di Harry Potter, sono molto curioso. E tra l'altro questa è la fine del primo videogioco di Lego Harry Potter, dato che poi tecnicamente gli anni 5-7 sono. Un gioco a parte O comunque un DLC Vediamo un po' Questo che era il giardiniere Che arrivava Lì nella villa E trovava Voldemort Ma che si chiamava Frank forse Ma poi Che ritratto è quello Ma scusa Quello è Codaliscia L'abbiamo visto anche nel terzo <ride> Quello era Barty Crouch Con la lingua che Con il tic della lingua ah, Ma è fortissimo Frank Ha dato un pugno incredibile a Nagini. <ride> Dai ma poverino Ok ed ecco Harry Potter Ormai cresciutello Con Ron e Ermione. E gli dicono che è tardi. Deve sbrigarsi. Quello è Amos Digori? Eh? Con Cedric? Stanno cercando la passaporta. Ah, quella è una scarpa Lego, ok. o brutta la scarpa Lego. Eh? Va bene. Wow, fantastico! <ride> Un po' di tearing, eh? non so se l'avete ammesso anche voi in quel filmato. Leggerissimo, leggerissimo tearing. Eh? E questa è la coppa del mondo di Quidditch: Pumpkin juice, succo di zucca. E quello che si è buttato dentro nel succo di zucca, scusatemi. Quello fa il giocoliere con le rane. E questa è la tenda dei Weasley, no? Da fuori minuscola, dentro gigante. Sono arrivati subito a Morte, Quindi non ci hanno fatto vedere la coppa del mondo la Victor Croom Tutte quelle cose lì Ah perfetto Sono rimaste Ginny e Hermione Giochiamo senza Harry Potter per Tipo forse la prima volta Ah no anche quando Harry si era fatto male in infermeria Nel secondo anno Abbiamo giocato solamente con eh, Madame Chips, Hermione e Ron Vabbè ah, a questo punto ragazzi Iniziamo Oddio, sta esplodendo tutto Allora, tiriamo sulla bandiera Forza pallone, ecco fatto Poi, qui si può fare qualcosa no? Possiamo spegnere l'incendio uh, Ok, la missione di questa missione La sottomissione è spegnere gli incendi Io vorrei dare un'occhiata qui in giro Questo è effettivamente un nuovo, un nuovo anno, signori E inizia subito bene, tra l'altro Molto più vario, Cioè un livello che non abbiamo ancora mai visto A livello di setting ambientazione Inizio subito con una buona varietà quindi Tiriamo su questa bandiera Ok Vediamo di fare mago autentico nel primo livello Per uh, insomma iniziare bene l'anno Qui non si può colpire più niente Ok andiamo un po' più avanti allora Cosa vuoi tu? Ma ah, pensa Ma questo Spuna ti fa la linguaccia Ma che è? Ok Ancora? Ancora la linguaccia fa qualcosa? Ma devo tipo tirargli un bel Expediarmus Per farlo andare via? O torno ancora? Ok sembra che abbia imparato la lezione ma pensavo di costruire qualcosa Invece abbiamo tirato su solamente un cespuglio Eccolo qui di nuovo Guardi là che distruggono tutto. Infami! Però qui sopra c'era una monetina blu. Ecco qui. Come faccio a prenderla? Mi sa che non posso se non uso bombarda, vero? Forse faccio così. Presa. Allora. Monetina blu qui. Bandiera. Questi non posso costruire niente con Wingardium Leviosa, no, posso distruggerli a mia volta. Ok, peggio di un morte siamo Poi oh, facciamo così Ecco qua Prendi quella monetina d'oro, grazie Back. Cosa sta succedendo Ron? Ah no, era George Ok, abbiamo salvato George Qui stiamo facendo crescere un albero. Va bene, Ermione. Fai tutto te, mi raccomando. Eh, tac. Bandierina. Qui non si può colpire nulla. Ora però, Fred. Anzi no, George è dei nostri. Buono. Tecnicamente George mica è al settimo anno. O sesto per loro. Beh, intanto noi prendiamo altre monete. Che il male non fa Che dite eh Poi andiamo a vedere cosa c'era qui sopra Un secondo Ecco fatto Ammazziamo tutte le piante Incredibili Poi tira sulla la bandiera Ecco qui E di qua non sfondare. può andare bug non buggarci. Perché altrimenti va un casino Ok altra roba Monetine questi sì, li possiamo far saltare così E anche così Perfetto Però qua ci saremmo arrivati da sopra Ecco appunto Cerchiamo di non perderci Altrimenti qua è un casino Ok, siamo di nuovo qui con lui che rompe le balle Perfetto, vai Altro incendio da domare Fatto Ecco qui Ah, abbiamo perso un sacco di vita andando Per pochissimo contro quel fuoco. E sfiorandolo siamo tipo ammazzati. Ok, vorrei prendere quella monetina lì, ma è impossibile. Quindi si va avanti. Qui possiamo distruggere letteralmente tutto quello che è rimasto. E siamo noi vandali, non sono i morte. Guarda qua che vandali. Guarda qui io. Oh. Vabbè. Eh. Via. Si distrugge tutto. Ecco qua Perfetto Qui si può distruggere anche questo E abbiamo fatto Ok, ora possiamo anche tirare su questa bandiera Ecco qui E vedere cosa si può fare qui Posso colpire questo mangiamorte? Eh? Ok bastava colpirlo un paio di volte e se n'è andato Potevano farlo anche loro eh e abbiamo salvato quindi anche Ron credo sia Ron quello vero? penso di sì fatemi salire ragazzi grazie poi qui distruggiamo lui perfetto quella scatola lì non è interagibile va bene mentre loro sì però ecco appunto datemi monetine Allora, poi scendiamo qui sotto. Qua abbiamo fatto tutto, vediamo un po'. Distruggiamo questo. Poi, qui sotto c'eravamo stati per un secondo con Ermione, sì. E avevamo salvato George. Perfetto. Qui c'è qualcosa che possiamo fare? Non sembra. No. Nope. Quindi proseguiamo da questa parte. Buono. Ecco qua. Oddio. Mi hanno fatto partire fuochi d'artificio e si sono cagati tutti. sono tutti cagati sotto. Ok. Qua. Teniamo il fuoco. Aspetto. E qui non c'è più nulla da fare A parte distruggere tutto Ok c'è un libro cattivo lì Che in qualche modo dobbiamo aggirare oh. Tiriamo sulla bandiera Bello e grande comunque questo livello eh? Molto grande Molto molto grande Perfetto mm, Evidentemente non è quello che dobbiamo fare Spegniamo l'incendio qui E dobbiamo preparare una pozione eh? Prepariamola allora Vai, ragnetto dove lo dobbiamo buttare Qui poi questo. Ah, gli abbiamo dato in testa una, una padella. Ok. Perfetto. Lo possiamo fare così. Avare incazzato il libro. Quel dannato libro. E prendiamoci le monete d'oro. Questi li possiamo distruggere, no? Quello, però, sì. E qui. Fermione, dov'è che è? Qua, grattastinchi, vai. Oh però, quante monete grattastinchi, eh? Complimenti. E qui sopra ci sono le ciliegie per la, per la pozione. Qui non sembra esserci nient'altro per grattastinchi. Vai, pozione. Fatta. E quello per il pollo. Prendi il pollo E buttalo nella pozione Quello si può distruggere Perfetto Poi quel fiore lì si può interagire Sì Questo? No Ok Andiamo a distruggere anche questo e con Wingardium Leviosa Tiriamo via pure questo Manca solo Harry e Quello che sembra essere Red Mancano solo loro due da salvare Ah qui il libro eh, non, ci, non ci fa passare Quindi per adesso Andiamo qui sopra Anche se penso che possiamo usare la pozione per passare eh. Però completiamo prima questa parte qui Vai Teniamo il fuoco Oh va bene Ecco qua Allora altro poco da spegnere lì E altre monetine da prendere qui Vai Spegniti Bene così Abbiamo fatto anche questa zona Le scopre le possiamo colpire Ecco qua E se ne vanno tutte Tra l'altro siamo ancora indietrissimo Rispetto al mago, mago supremo lì Mago autentico Sono ancora tantissime cose che non abbiamo fatto Allora Di questo livello Mi sembra strano Visto che Tecnicamente manca poco Dato che dobbiamo salvare solamente altre due persone E qui abbiamo già fatto no? Qui sì, abbiamo già fatto tutto Anche questo dovremmo averlo già fatto Credo O forse no Ok Altre monetine E a questo punto Il libro mostro dei mostri A questo punto Si va contro il libro mostro Sarà una pozione di invisibilità Allora no? Dove hai rotto le valle Non posso usarti a spegliar Appena arrivi qui Vediamo No, non cambia nulla. Semplicemente continua a respawnare lì. Allora. Dovremmo aver fatto tutto quello che c'è da fare qui intorno. Spero. Vediamoci la pozione Vai, bevi. Facciamolo fare, Ron. Ed ora siamo invisibili. Possiamo ammazzare questo libro di merda? No. È incolpibile il libro. Come si fa a passare da qua? Con Y si faceva e continuavo a farlo con B Vabbè Vabbè Oh finalmente siamo qui dentro Mannaggia loro Posso uccidere con la ragnatela? No Arthur Weasley è incazzatissimo comunque. Possiamo finalmente bruciare l'ultimo, cioè spegnere l'ultimo incendio. Ah, Weasley è morto? Weasley si è una piffa. Cioè, siamo andati sul fuoco mentre si stava spegnendo e siamo morti. Va bene. Ok, vai. Abbiamo fatto un po' di bordello. Ecco qua E possiamo anche aprire questa tenda ma di loro no? Ecco qui Bene Grande Fred E' rincastrato in una tenda Cioè manco morte mangiamorte ci avevano messo Oh povero Harry per la Barty Crouch Mi sta di sì Niente ci si separa Cosa vuole il Non ho capito Ok siamo di nuovo qui Siamo di nuovo tra noi Allora bandierina Ah proprio la tiri su E la disintegri Va bene A me va bene tutto eh Non importa Fai quello che devi L'importante è prendere le monetine Ok una bella pedana Per saltare Qui ci sono monetine Sì Ok siamo arrivati a metà Del mago autentico E c'è ancora un bel po' da fare eh? A livello di mago autentico intendo Vai andiamo Oppa. Eccoci qui Teniamo il fuoco Uno su cinque Ok Non me lo conta come mago in difficoltà che ho salvato E questo è letteralmente un mago in difficoltà che ho salvato Ecco qua Bandierina Perfetto Qui abbiamo fatto quindi Ah però Noi abbiamo un tranello del diavolo fortissimo Lumos Crepa Non è servito nulla Possiamo saltare qui dentro no? Oddio cosa ho fatto? Ah grande Mi ha spento il fuoco Così possono passare anche loro Ok Non potevano saltare no eh C'è il talpone qua Colpiamo la talpa. 2 su 5, Ma di cosa? Non ho capito. Ah, di maghi salvati intendono. Ok. Vai, distruggiamo tutto qui. E Abbiamo trovato Ginny con maglia e cappuccio. Ok. Perfetto. Abbiamo sbloccato Ginny con maglia e cappuccio. Altre monetine Ok qui dovremmo aver fatto finalmente tutto Possiamo proseguire di qui Ecco qua Bandiera oh. Anche qui abbiamo fatto Tiriamo su so anche questa bandiera Ormai è completamente andate Poi ingrandiamo la testa qua quel po' di monetine d'oro niente male quella possiamo colpire eh? no possiamo colpire quello che c'è dietro però una panchina perfetto monetine blu poi attiviamo questi guarda quante belle monete H. E Per spegnere quello cosa si dovrà fare Con questo Sì evidentemente sì Vai Spegni Perfetto però non abbiamo salvato nessuno qui O sbaglio Ah no? Eh vedi Grattastinchi può scavare Perfetto Riprendiamo ermione. No, non si può più riprendere il mio, il mio è vietato Va bene Prendiamoci questo E mettiamolo qui Dove lo sto andando a sbattere Quel coso Ok, altra testa da ingrandire Tac Tac Roba da distruggere Perfetto. E una bella accetta. Quello non so bene a cosa serva. Io però posso salvare quest'altro mago. È scheletrino. E mi dà un oggetto. Quindi altra pozione. Vai con un'altra pozione. Nel frattempo però vingardium ne usiamo questi Perfetto Non possiamo passare di qui Ok Muro Proprio più che invisibile Allora il paiolo è questo Quindi mettiamolo per bene E iniziamo a buttarci dentro il primo ingrediente Poi il talpone lo colpiamo Qui facciamo così Questo non lo possiamo colpire eh? mm. Ok Vediamo cosa si può fare allora qui Prima di tutto questo E questo Poi Pixie E questo lo possiamo mettere sicuramente da qualche parte Ecco qui Così arriva l'acqua E con Wingardium Leviosa possiamo spegnere anche questo incendio Perfetto E possiamo passare di qui Ottimo. Altro incendio da spegnere. Mago salvato. Ecco qua. Mago autentico. Beccato nel primo livello. Il Lego Harry Potter hanno quarto. Prendiamoci questo. E lì sotto abbiamo anche l'altro ingrediente. Vai, prendilo. Prendilo bene, grazie. E la pozione è fatta. Poi Lumos. No, vabbè. Cos'è? Pozione di forza, perfetto. Però prima volevo fare Lumos qui. Vai, disintegralo, grazie. Mi stava proprio sulle balle quel coso. Poi Wingardium Leviosa su questa bandiera. Ecco fatto. E Grattastinky. No, no, no. Torna su, Urnion. Gatta Stinky Scava qui Ok, soldi Perfetto Poi volevo vedere un'ultima cosa Cosa c'era qui dietro Perché sembra che ci possiamo andare Però da davanti evidentemente Quindi da qui E non c'eravamo stati prima allora e Evidentemente no C'erano un po' di cosine che abbiamo mancato qua Perché eravamo andati subito dall'altra parte ecco fatto bandiera meglio perché non prende la bandiera Ginny? vabbè cavoli suoi tanto ormai abbiamo fatto il mago autentico però qui troviamo il nostro tasso tasso rosso vai bevi la pozione E andiamo a tirare quello. Che immagino a questo punto che il livello sia finito, no? Abbiamo fatto mago autentico. 5 su 5 di tutto, abbiamo completato tutto il completabile. Sì, mi sa che il livello è praticamente finito. Parti Crouch, però non la pensa così. E tira il marchio nero, carino, carino il marchio nero. Dobbiamo combattere contro The E questa cosa non c'era nel film. Eh, mi sa che serve di Armos Ok Colpiti tutti Questo sicuramente serve Vingardium Leviosa vero? Deve è ancora un po' più forte, mi raccomando, eh. Miralo però, grazie. Niente, è disintegrata. Fortunatamente mago autentico l'abbiamo già fatto. Quindi più di tanto non possono farci perdere. E questo si servirà Wingardium Leviosa, credo, no? No, non serve Wingardium Leviosa. Devo uccidere semplicemente il serpente. Devo trovare quel serpente e ammazzarlo. Dov'è? Boh. Mi continua a dire che esiste un serpente che non ho ucciso. Tire un cantesimo a caso in giro, ma l'ho ammazzato il serpente. Quello devo colpire? eh? Non credo. Non dirmi che sia buggato, eh, perché davvero... Questo gioco di merda. Oh, non si capisce. Non si capisce. Si è buggato ragazzi eh? Ve la butto lì Si è buggato E mi sta ancora dicendo Che esiste un serpente Quando in realtà l'ho ammazzato E quindi non mi fa andare avanti Nel livello mm. Mm. Io per, per fare una prova provo a morire. Ma non muore. Allora si è buggato proprio. Vedete? Eh? Non muore il personaggio. Completamente buggato. Vedete che non muore? Anche se mi colpisce, non perdo vita. Completamente buggato, purtroppo. Ed eccoci ragazzi Ci risiamo Siamo qui di nuovo Ho dovuto rifare tutto il livello E ovviamente l'ho rasciato Come potete ben vedere eh. Non ho il livello mago autentico Non ho preso nessun obiettivo extra L'ho rasciato Semplicemente volevo tornare qui Velocemente E vediamo cosa si riesce a fare questa volta Ok un serpente l'ho ammazzato Eccolo l'altro questa volta l'ho preso davvero Vedete che non me lo conta però ce n'è ancora uno che mi dice che esiste. Eccolo lì, eccolo lì. Crepa, ok. Questa volta ce l'abbiamo fatta. Sempre se quello crepa. Ok, grazie. Ora vediamo cosa fa. Ok, di nuovo. Dai, però Ron, che fai? Vabbè, morto, non ci interessa. Non ci interessa perché il livello si è buggato Quindi tutto quello che stiamo facendo in questo momento È un mondo alternativo Alternativo alla nostra praticamente perfezione di prima Abbiamo fatto tutti gli obiettivi secondari Tutto quanto Ok, dammi l'altro serpente Eccolo qui Ok, completata anche questa terza battaglia Solitamente sono sempre tre le cose Ok, infatti finisce Dicevo, questo è un universo alternativo In cui... Abbiamo fatto cacare nel livello precedente e non abbiamo completato nulla. Quello è Barty Crouch. Eh? Incazzatissimo. Un po' come me in questo momento che ho dovuto rifare per l'ennesima volta un livello in Lego Harry Potter. O perché si buggava il gioco, o perché crashava. È davvero un gioco orribile da questo punto di vista. Livello completato, grazie. Mago autentico. Sarebbe 100%. Invece qui l'ho lasciato, l'ho rifatto in una decina di minuti. Totale gettoni va bene. Andiamo avanti. Mattoncini d'oro, 66 su 200. E continuiamo la storia. Oh, arriva Durmstrang. Doom, Guarda lì. E anche Boba Thaunt. Eccolo anche Malocchio Moody. Razza. Senza fiato. Quello è Igor Karkarov. perché ha i capelli così, scusami? E cosa sta facendo Krum? <ride> boh hanno scelto di caratterizzare I tizi di Doomstrang Con la capigliatura afro Non si so sa bene per quale motivo uh, Madame Maxima Attenzione Hagrid già non ci vede più Ecco fatto Ed ecco il calice di fuoco. Beh, certo. Se siete, che siete scemi, eh. Se ci provate Provate a passare, proprio lì davanti, questo è Karkarov. Possiamo colpire Karkarov? Sì, <ride> però si vendica forse, no? Ma quando, Guarda come va in giro, c'è poco sospetto proprio. Va bene. Proseguiamo allora. Oh, quella di Bobatonks. Tonks ah, Guarda come le molesta, Harry, con la sua lunga bacchetta. Andiamo Andiamo verso la missione che è meglio Dove devo andare? Di qui Perfetto, da questa parte E si va con Weasley o è l'occhio Moody No, sono Weasley Vogliono provare a Ok, a superare il, il coso del, del calice. L'abbiamo fatto qui. Ok. Datemi il Mingardino Leviosa, che solitamente è quello che serve in questi casi. Abbiamo sollevato dei pesciolini, ok. Allora, serve una banana che è quella che hanno qui i pesci in questo momento. Però non riusciamo a togliergliela Poi, qui con Ermione possiamo leggere. Vai. Ok. Tac-tac. Un po' di monetina extra. Va bene. Abbiamo trovato qualcosa Che andrà da qualche parte Immagino <ride> ehm, Qui, ok Ecco perché non, non funzionava niente qua Ok, vai Mi raccomando con i tuoi tempi eh, Lego Harry Potter Piano piano Ole Primo ingrediente preso Vieni qua, tac. Poi. Diamo un'occhiata qui in giro. Possiamo girare con le corna e far sì che si apra questo passaggio. Con ancora una libreria. Ok. Leggiamo Vai. Ah, e c'è la serpente, perfetto. credo almeno che ci dia il serpente questo no ok poi il verde come c'è scritto lì appunto ed infine il rosso vai Tutto su e il rosso vediamo se abbiamo fatto bene No. Allora ora il verde. Andava tutta buggata il mio. Ok. Ed ora il blu. Con il rosso allora. Dovevamo fare tutte le combinazioni. Vediamo ok, dovevamo fare tutte le combinazioni Perfetto Preso anche il serpente Non chiedetemi come sia stato possibile questa cosa Ma l'abbiamo fatta Poi, facciamoci un giretto qui dietro Per prenderci delle monetazze blu Come al solito Ok Solo i personaggi con cosa c'è scritto Solo i personaggi con la barba Possono oltrepassare Ok, con la barba proprio, eh allora Armione tira via questa roba là qui dentro Grazie Così che poi Crosta possa passarci quindi crosta è tutta Ah non ha più crosta però lui è vero? È vero che non c'è più crosta quindi Grattastinchi Vai con quando... grattastinchi un secondo sì, ok, Grattastinky può farlo, va bene. Un po' grosso Grattastinky però per queste tubature, eh. Leggermente grosso. A parte che appunto così non va bene. Devo trovare il modo di modificare le tubature. E altrimenti da lì non passa. Però che non si vede una sega, non si vede. Io ho capito, fammi passare, grazie. Com'è possibile fare questa cosa? Ok, sì, ci sono arrivato. Ok, ok. Era possibile farlo. Solo che i tubi erano un po' più intricati del solito. Ora è volato via un uccello. Cosa sta facendo? Vai, uccello, mangiati i pesci. Ok, possiamo dare quindi ai pesci queste cosce di pollo. che Sono piragna questi. Possiamo prendere la banana Ole. Abbiamo quindi anche preparato la pozione Per oltrepassare quella linea Pozione imbricchiante Sbloccato Perfetto Mattoncini d'oro 67 su 200 Se ne vuole di tempo Prima di arrivare ai 200 su 200 Cos'è la dimostrazione? Ok Grandi Fred e George. Andiamo quindi alla prossima missione. Da questa parte immagino, sì. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Eh. Che c'è? Ah, è rita skitter? È immortale rita skitter, tra l'altro. Guarda, guarda, qualsiasi incantesimo Le lanciamo lei. A lei frega niente. Fortissima rita skitter. quindi si ritorna su e ci sarà l'estrazione dei biglietti immagino riguardo silente. ecco qua l'estrazione dei campioni ma poi ma davanti ma scusa ma davanti a lui li mettete <ride> cioè ma li, vi vede che non sono vabbè ed ecco che escono il signor room Delacour E Cedric Ed anche Harry Potar Io? <ride> no, no, no, no, no Meme di Jerry Scott Ah, Hagrid Dove va Hagrid? Va subito dai, dra dai draghi, secondo voi? Perché effettivamente prima dei. Cioè, ha, ha poche missioni questo gioco per ogni anno. Quindi immagino che si concentrino sulle prove. E sicuramente tre missioni sono tre prove. Una l'abbiamo già fatta di missione, che era la Coppa del Mondo. Quindi ne rimangono forse altre due. Una sarà con Agrid insieme, insieme ai draghi, appunto. Sì, insieme ad Agrid con i draghi. Vediamo. Effettivamente stiamo andando da Hagrid e sta pure piovendo. Guarda gli serpenti verdi incazzati. Vabbè, hanno avuto quell'animazione per tutto il gioco, eh. Non è mai cambiata. Ok, siamo qui. E sì, bisogna andare da Hagrid. Ma ci sono le tende adesso qui. <ride> Ci sono giustamente gli studenti di studen Ah questa è madame Maxim Ed è qui da Hagrid appunto No ma dove vai? Vabbè Vai andiamo da Hagrid E iniziamo quindi questa Seconda missione del quarto anno Di Lego Harry Potter è Lui che si porta i fiori per La Maxim Abbiamo anche Thor Ok quindi, ennesima missione ambientata nella foresta. O sarà un po' diverso il setting? Beh, c'è un drago, quindi... Spero sia diverso il setting. Ok, bisogna fare queste robe. Vai, ora ritorniamo ad essere completisti, ok? Quindi, distruggiamo tutto il distruttibile. Possono distruggere questi, che sono... Boh, non so cosa siano... Queste cose per terra. Teschi umani, magari. Oh, vediamo, eh. Ok, di lì evidentemente non possiamo passare finché c'è il dragon. Che rompe le balle. Datemi il Wingardium Leviosa che tanto serve sempre questo, appunto. Ok. E si è fermato lì. Poi Devo farlo andare in alto? Sì Emo? Ah da qui posso prenderlo Ok Ma cos'è? Ah è un nuovo. era un uovo E noi l'abbiamo sballottato di qua e di là Col vingardium leviosa cioè la madre dovrebbe essere ancora più incazzata per questa cosa Non dovrebbe farci passare Vabbè Logica di Harry Potter Allora abbiamo i pixie lì Quindi aspettate Prima facciamo un secondo così Poi tac Ecco fatto Ed ora i pixie 1, 2, 3 E 1, 2, 3 Ringardium Leviosa Credo. Tanto è sempre quello E costruiamo La roba per Hagrid Ok si può andare avanti Azza. Bisogna prendere il tempo? Sì bisogna prendere il tempo Thor levati Ah ce ne sono due tra l'altro Ok Può sparare per favore così so quando posso passare Grazie Perfetto. Ok, siamo arrivati qui. Qui dietro esattamente cosa c'è e come faccio a passarci. Vabbè, dettagli. 3 su 9. Lampole fatte. Ecco qua. Distruggiamo le rucciole. Poi l'humus. Vai. E qui di nuovo Vingardium Leviosa, credo, no? Sì. Prima lo si distrugge, poi lo si crea. Cos'è un fungo per salire? Eh? Perfetto. Anche se penso sia abbastanza inutile, no? Potremmo salire da qui. Ah no, era chiuso qui. Ok. Agrid si sta divertendo tantissimo in questo momento. Vai Hagrid, tira. Terri è quasi morto Per fare sta cosa Ah siamo entrati con Thor Ok Qui possiamo prendere un po' di monete in extra E qui sotto magari È appunto Un bel po' di monete blu Importanti Allora qui possiamo fare questo che Cosa fa esattamente Ok Ha parlato? <ride> ho capito Ha ah, ah, ah, fatto tipo Il colore delle note oddio Però non me lo ricordo Era quello? Giallo, giallo, blu Quindi Giallo Giallo Devo rifarlo al contrario? Quindi blu Giallo No Ah è verde il primo Ok Beh, non, si non si capisce niente Dei colori di sto gioco ragazzi Verde giallo blu Ok Verde giallo blu Perché se cioè lo fa due volte se, se ci vai troppo giù. Vedete? Che tende a farlo due volte. Poi devi subito tornare su. Blu. Vai. Ora cos'è? Rosso, giallo, blu, verde. Ok, rosso. Giallo. Blu. E verde. Ma come annuice? Ok, bravo, dormi e non rompere più le balle. Allora, altra bacche... altra lampada che abbiamo girato. Ok, qui dietro cosa c'è? Niente di interessante. E anche qui zero. Qui ora bisogna prendere il tempo, immagino, no? Quindi facciamo lo sputar fuoco e appena sputa parli... partiamo. Eccolo lì. Vai. Poi andiamo lì. E andiamo poi lì. Non buttatemi giù però, eh. Cioè. Ho i compagni che mi buttano giù. Perfetto. Vai. Lampadina. Poi qui c'è Thor che può... dissotterrare il tesoro, lo scrigno e agri prendili tu grazie. Quello allora, non possiamo colpirlo? Niente, rimane lì. Almeno credo, no? Eh no, no no. Scintille, scintille rosse non possiamo però farle. oggetti con le scintille rosse. Quindi dobbiamo per forza proseguire di qui, credo? farlo meglio vediamo eh devo proprio fermarmi sopra si sì, devo fermarmi ok finché non si è spento dai però spegniti palle allora l'anno la... 4 di Lego Harry Potter è sicuramente più vario rispetto agli altri ma è anche un po' più rognoso Spero che la tendenza non sia questa anche per gli altri anni successivi Quelli dal 5 al 7 Perché effettivamente sono molto più rognosi dagli altri eh? Come livelli E sono più lenti Vai, crea Perfetto. Ok. Di dietro non c'è nulla, almeno credo. Poi, un po' di roba da distruggere. Vai, possiamo andare allora. Va bene? Altra lampadina e altro drago Questo qua è blu Vediamo cosa bisogna fare con questo drago eh. Ok Lui spara dove gli mettiamo quel cerchio Per me si sì. Allora prendiamo prima quindi queste Quello allora, non lo possiamo colpire eh. Questo qui Tipo spara qui Poi qui ah, ok Tre colpi deve tirare ad ognuno Per distruggerlo Spara un po' più in qua Un po' meglio eh Un po' meglio drago per favore Non fare brutta figura Grazie Lo scheletro lì sopra possiamo colpirlo? No però magari potevamo... Ringardium Levi usarlo? No. No, tra l'altro luce rossa anche lui. Cioè scintille rosse. Quindi niente da fare. Eh, proseguiamo. Allora. E qui è un casino, come al solito. Per creare il ponte. Allora. Uno. Ma perché va a prendere quello là in fondo se ce l'hai... Qui davanti gli altri Vabbè e vedete come ho fatto male questo gioco C'è cioè, c'ha qui davanti i pezzi E comunque va a prendere Quelli in fondo Non ha senso sta roba Poi tu mi vai su in alto così Meglio, meglio prendi questo Prendi questo per favore oh, Niente Cioè l'ha evidenziato ma non l'ha preso Perché Harry Potter ha messo via la bacchetta è una meccanica che non, non, non esiste in questo gioco. Ma Harry Potter la usa comunque. Dai! Dai un po' meglio. Niente, non la prende. Prendiamone uno da là, allora. Di pezzo e mettiamolo qui. Ah, non si era fissato quello? Beh, complimenti. ore finalmente! Preso, preso, preso. Allora, fissati. Grazie. Dovrebbe bastare questo per passare, sì? E anche per prendere quello di sopra? No. Per prendere questo qui sopra bisogna metterne uno così, immagino. Vediamo, eh. Esattamente. Perfetto. E così facendo però io vorrei prendere anche... Prendilo per favore. Prendilo. Ma no, prendi bene questo. Non lo prenderà mai, vero? Dai, dai, evidenzalo Bravo Mettimelo sopra Così E forse ci arrivo, eh Perfetto, preso Mago autentico, si gode Si gode, ok Ole Qua non possiamo aprire Questa è l'ultima luce Perché non si gira? Ah, ok, grazie Attacca. Adesso crasherà la fine del livello, vedrai. Right? Ormai ho capito come funziona sto merda di Lego Harry Potter. Qui non possiamo accedere per adesso. Niente, finiamo. Ah, non si finisce il livello. Ok. Bravo, Agrid. Vai. C'è l'ungaro spinato qui dentro? Vediamo, eh. Ma perché continua a mettere via la bacchetta, Erie? Eh? Ma perché, coglione? Cioè, eh. è un gioco in cui devi continuamente usare la magia e mettere via la bacchetta. Ma che senso ha? Boh. Parliamo di qui? Cosa è successo? Perché quello sta bevendo? Cosa fa? Ah, ok, pozione dell'invisibilità. Come se stesse bevendo alcolici. Allora, Thor. Scava. Bravo, scendi. Vabbè, Thor, sa so un po' un pirla, però, eh. Ok, poi bisogna per forza tirare questa leva. E li butta giù fuori infame ok risaliamo allora credo almeno che si possa risalire eh no vedi lui, lui non ci fa passare magari con il mantello scemo io che non ci ho pensato subito eh cioè scemo io l'ho pure fatto vedere che passando con l'invisibilità però era da così tanto che non utilizzavo il mantello che mi ero dimenticato di avercelo mi ero letteralmente dimenticato di avercelo al martello. Allora Lumos Ok Agrid. Riesce a fare qualcosa giù sotto ora no? Manco morto Questi pezzi qui non eh, Non fanno nulla E qui? Ah ok Qui posso fare questo far passare quindi Hagrid ok andiamo e qui c'è Thor che deve scavare perfetto e quindi anche Harry può passare no Eri non può passare Scusa adesso Ah ok Wingardium leviosa perfetto Però deve passare anche Harry Potter E come fa a passare Harry se non se non passa da di sopra davvero Harry non può passare di qui eh? Ah ecco come si fa, ok Mo però agrid, Ok no agrid passa Perfetto Vai Harry Dai Harry Niente oh Niente Tiralo su Harry Ole Grazie E quello è lungo lo spinato no? Guardalo lì ok una bruciatura di culo e via e dovremmo aver finito il livello tra l'altro <ride> pure con il tavolino picnic a regola d'arte aveva preparato a Complimenti. <ride> ok, livello completato. Pure nel menu piove. <ride> è diventato tutto desaturato. Come nei film. Mago autentico. Non so se sia un bug che piove nel menu. Potrebbe anche essere visto quanto è buggato questo gioco. E comunque ora siamo sui quasi 2 milioni di gettoni. Non male. Ne avremmo mo molti di più in realtà senza il bug che c'è stato prima. Eh. Perché nel primo livello avevo raccolto una quantità industriale di gettoni che non aveva senso. Continuiamo la storia. Ok, siamo nel castello di Hogwarts. Possiamo costruire qualcosa qui con un Wingardium Belliosa? No? Sì. Ok. I personaggi che hanno abilità gira tempo possono utilizzarla qui? Ermione! E cosa fai esattamente? Mi ha fatto tornare a... Non ho capito. Cioè possiamo prendere quindi delle... delle risorse in più a caso? Ah no, vedi? È eh. Dean Thomas, perfetto. Ci sono dei personaggi da sbloccare anche. Mi sarebbe sembrato strano, altrimenti, eh. Solamente per prendere delle risorse in più. Abbiamo svegliato lui. Oddio. Scusa. Non lo farò mai più. Tac. E anche... Tac. Ok. Questo cos'è? Un candelotto di dinamite La brigante è un modo per ottenere Un botto di risorse tutte insieme Un botto di gettoni Eh sì Random però eh Proprio a caso Va bene What? Possiamo anche cambiare Colore dei letti? Cioè li stiamo rifacendo magari. Sì, abbiamo rifatto tutti i letti. Ok, ma adesso? Posso uscire? Eh? Ok, quella era l'abilità giratempo quindi. Possiamo continuando ad essere nella giratempo. Boh. Oh, non saprei so, Perché quello studente lì l'abbiamo già salvato E questa cosa qui l'abbiamo già fatta Vedi? Eh sì lui faceva esattamente così Poi non le colpivamo e via Oppa. E stiamo sem sem semplicemente prendendo un botto di, di gettoni E stiamo prendendo anche un po' di copyright Ok Sta facendo tutta roba randomica in realtà Io non capisco se siamo ancora nella tempo oppure no Adesso Oddio Ma quel pezzo non, non c'è negli scacchi, non vale Questa cosa la prima volta non era successa, eh Assolutamente no Mentre qui c'era un Wingardium levioso da fare, sì Qui, dove potevamo scarabocchiare le varie robe Ok Va bene Facciamo così L'arazzo E il mago No mi ha fatto perdere pure il cappello Ma dai Perino Ok ora dovremmo essere nel presente Niente più tempo, Giusto Sì. C'è infatti il fantasma che ci dice dove andare Ok andiamo a vedere cosa possiamo fare Spero ci sia una lezione da fare a questo punto, non un'altra missione. Vediamo, eh. Perché così almeno potrei fare la lezione, lasciare che il gioco salvi e concludere qui l'episodio. Però se inizia un'altra missione no, diventerebbe troppo lungo. perché una lezione solitamente è corta. Ma dov'è che si va? Sopra. Vediamo un po'. Qui quindi per forza, è l'unica via possibile. Sì Ok, dai, c'è cioè Moody. Dovrebbe essere una lezione, uh, dai, dimmi che, ci, dimmi che ci insegna a rompere quelle cose di metallo. Che sono l'ultimo grande ostacolo che, che ci rimane, eh, insieme a quelle rosse. A quelle con le scintille rosse. Complimenti. Ronald McDonald. Ok Dobbiamo utilizzare l'incantesimo Cos'è? Cos'è l'incantesimo Che dobbiamo utilizzare Questo, no? Così Finalmente Finalmente, vai Non penso che gli studenti stiano bene Con un bombarda che gli arriva in faccia Però sono i metodi di moody Io non... Io non, non dico nulla. Sono i metodi di moody Vedete quella palla lì ancora non possiamo distruggerla. Perché quella non va? Scusa. Oh. Ok, possiamo distruggere anche tutte le ragnatele di questa zona. Vedete che quello non, non viene distrutto. Come mai? Ora sì. Forse se sei troppo vicino non va. Mi sembrerebbe strano però. Ok crepa pure te Preso Mi sa che se sei troppo vicino non lo fa A questo punto L'unica cosa che mi può venire in mente è quella Ok Vediamo un po' cos'altro si può fare qui Allora Tiriamo via lui con l'Humos. Ah, quello distruggiamo con Bombarda. Ok, 4 su 7. Allora, il muro lì è distruttibile? Sì. Parecchio distruttibile anche. Guarda che quante monete. Ok. 5 su 7. Poi... La gabbia... No, la gabbia bisogna usare Wingardium leviosa. Vabbè, anche sulla torcia, va bene. Vai. Andiamo via la gabbia. E poi si può distruggere quello, allora. Esattamente. 6 su 7. Ottimo. Ed infine... Cosa c'è esattamente da fare? Si può distruggere lui? No. Però ho trovato le altre ranetele. Una... E due là in cima Dovrebbe essere 3 su 3, no? No, quella allora non conta C'è un'altra ragnatela in giro No, no, conta anche quella Perché non me l'ha contata? Ehi, ehi, ehi Ehi, ehi, ehi Vieni qui un secondo Perché non me l'ha contata? No, allora questa l'avevo già fatta C'è un'altra ragnatela da qualche parte che non ho visto Questa l'ho fatta Poi qui c'è la sedia Su cui si può salire E poi spingersi su Sì, va Un po' meglio, eh Dai che ce la fai Dai che ce la fai Vabbè, senti Facciamo questa roba di argnone via Ok. Tac-tac. E possiamo distruggere questi. Bombarda. Mattoncino di rego. Mattoncino d'oro. Prendo molto volentieri. E siamo a 70. Però a me manca quella. Cavolo di ragnatela. Dove l'hanno messa? Eccola, eccola qui sopra, qui sopra. Trovata. 3 su 3 E abbiamo sbloccato un personaggio Vediamo chi è Da lì abito da sera Abito da sera Quindi ci sarà anche il ballo del ceppo Intanto abbiamo completato la lezione Re Ah ok Reducto non è bombarda E questo è l'ultimo Cantesimo che dovevamo imparare quindi 71 su 200 L'ultimo no perché Ci manca ancora da distruggere questi In qualche modo Fatemi un attimo a Illuminare La cattedra del signor Moody Prima di finire qui il video Ecco fatto Ora possiamo immagino uscire da quest'aula L'uscita era tipo di qui giusto Sì Eccoci qui